Ciao! Io sono Denis. Quattro anni fa andava in onda il mio primo video su questo canale. In questi quattro anni ho fatto quasi 200 video in cui ho voluto imparare molte cose. Nell'ultimo anno ho voluto imparare particolarmente a far parlare le immagini e le inquadrature, magari aggiungendo una voce esterna. E in questo video sarà quello che vi mostrerò, perché mi piacerebbe trasformare le mie competenze videografiche in un lavoro, quindi voglio creare un portfolio in cui vi faccio vedere cosa sono in grado di fare, sperando che vi piaccia e che vi possa stimolare per uno dei vostri progetti. Ora volendo si potrebbe aggiungere una voce esterna come questa, ma la musica delle fanfare mi piace troppo, quindi adesso mi metto con voi ad ascoltarla e ci sentiamo alla fine del video. Io vi ringrazio per aver seguito questo video. Spero vi sia piaciuto e se avete delle collaborazioni o dei lavori da propormi, vi chiedo di scrivermelo nei commenti qua sotto o nella email qua sopra. Io adesso vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.